Ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani eh, in questo nuovo video faremo una lettura angelica valida questa volta per 15 giorni ok quindi a partire dal eh, 6 domenica 6 a domenica 20 febbraio eh, 2022 quindi valida per 15 giorni eh, come la volta scorsa eh, andremo a creare tre gruppi, gruppo A gruppo B e gruppo C e voi andrete a scegliere durante la preghiera di protezione qual è la lettura più giusta per voi e per il vostro massimo bene eh, volevo ehm, eh, invitare eh, i, miei, diciamo, i miei cari amici di Youtube cari amiche di Youtube eh, presto, quindi non so se domani o nei prossimi giorni eh, pubblicherò un video dove vi chiederò di rispondere a un sondaggio. Eh... Per quanto riguarda un servizio da me offerto, ho bisogno eh, della vos, del vostro contributo, vi sarà un omaggio per voi. Eh, selezionerò tre persone, devo riuscire a raggiungere almeno 250 persone che rispondono al sondaggio. Eh, mi fareste veramente un favore enorme, è una ricerca di mercato e, e io offrirò a tre persone selezionate da, da me, farò a sorte, eh, offrirò... Una, una sessione di mezz'ora gratuita di logo ceiling eh, il tema è proprio logo ceiling ho intenzione di eh, sviluppare un nuovo programma di coaching per coloro che vogliono imparare eh, questo meraviglioso lavoro per aiutare se stessi aiutare le altre eh, persone quindi diventare coach energetici ok quindi chiusa la parentesi spero che possiate accogliere il mio prossimo video e rispondere al ci vogliono tre minuti ok vi ringrazio e ora possiamo iniziare con la nostra lettura angelica eh, prima di tutto facciamo una preghiera di protezione quindi utilizziamo metto le, uso, mettere le carte per chi non mi conosce vicino al mio cuore vicino al mio petto e eh, iniziamo con la preghiera Invoco la divina presenza di Dio, Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé più superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono, mi stanno seguendo. Invoco te Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutta la coscienza micaelica, gli angeli di luce e di amore puro che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele stanno partecipando in questa lettura angelica vi chiedo di tagliare le corde di paura basate sull'ego tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra le altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio chiedo la purificazione della mia energia delle carte del luogo in cui mi trovo e vi chiedo di fare la stessa cosa per ogni persona che mi sta ascoltando vi chiedo di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze e di aiutarci con amore a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato, creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace e la guarigione e che tutto ciò che ho posto a Dio la luce e l'amore vada al di fuori di noi, alla luce di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. Ok, primo gruppo. attrai, non inseguire. Abbiamo gli angeli dell'abbondanza, anche le carte delle fatte eh, di Dorin Virtus sempre con l'aiuto dell'Arcangelo Michele e dei nostri angeli, eh, sono stampate da My Life in Italia. Eh, devo dirlo perché le sto utilizzando. E mi hanno detto di, eh, di dirlo allora. È una nuova opportunità, ok. Quindi questo è per il primo gruppo. Eh, quindi spero che durante la preghiera abbiate scelto abbiate scelto il, il vostro gruppo di appartenenza, gruppo A, gruppo B, gruppo C. Se non l'avete fatto, mettete la mano nel vostro cuore, chiedete guida, assistenza agli angeli e gli angeli vi aiuteranno a mh, prendere una decisione su quale gruppo scegliere, ok? le relazioni ok, quindi questo è il gruppo A ora andiamo a vedere il gruppo B creatività eccola qui, è uscita da sola Abbiamo la carta natura, connettersi con la natura. Eh beh, certo, per stimolare, per, per agevolare anche la creatività è importante. Poi andremo a vedere nello specifico, ci mancherebbe altro. Ok, chakra, chakra del cuore. Ecco, questo gruppo B è molto interessante. Vediamo un po' il gruppo C. Tutti i gruppi sono interessanti, ci mancherebbe altro. Abbiamo consumatore consapevole, vediamo un po', rispetta i tuoi veri sentimenti. E ora vediamo il terzo gruppo. Stanno uscendo tutte le carte dal mazzo. eccola qui è caduta, vediamo un po', sognare ad occhi aperti, ora vediamo un po' a che vedere anche con la manifestazione, allora iniziamo col primo gruppo, la carta di attrarre, non inseguire. Allora ci sono persone che hanno degli obiettivi tra questo gruppo, eh, molto probabilmente hai degli obiettivi molto chiari e precisi di quello che vuoi ottenere, di quello eh, che vuoi raggiungere, eh, però diciamo che hai poca pazienza di eh, aspettare cosa, cioè, quello che è, quelli che sono le tempistiche divine, i tempi eh, divini. Va Bene, dietro le quinte c'è un team di angeli, dice l'arcangelo Michele, che stanno lavorando veramente per aiutarti a manifestare i tuoi sogni, però non, non devi inseguire, non devi creare... Uh, come dire, non devi, mh, don, non devi mettere ego in questo processo uh, di manifestazione, non devi imporre uh, la venuta di un determinato risultato, non devi mettere controllo, ecco, è questa è la parola giusta, va bene? Perché queste sono le paure che ti portano a inseguire un obiettivo. Uh, ad esempio, quando una, un uomo vuole a tutti costi una donna, o quando una, un leader, un lavoro: No, una, un imprenditore vuole un risultato immediato e come vuole lui e come dice lui. Invece, no, gli angeli e l'arcangelo. Michele dice che bisogna rimanere aperti. Va bene, ok. Attrarre un'altra cosa: attrarre significa essere magnetico, vuol dire essere carismatico, vuol dire che eh, tu sei già nell'energia di quello che vuoi ottenere, di quello che vuoi raggiungere e il tuo massimo bene si manifesterà a te nei tempi. Giusti nel momento giusto e nel modo giusto bisogna avere anche la cosiddetta fede e fiducia, anche una grande dose di gratitudine, una grande dose di, um, di gioia nel cuore per quello che abbiamo già, eh, per chi siamo noi veramente. Eh, e avere fiducia che eh, Dio non ha nessun motivo per non aiutarti nella manifestazione dei tuoi sogni laddove naturalmente tu hai anche il rispetto, eh, il rispetto per dio e per gli angeli anche per le persone coinvolte quindi non, quando si tratta ad esempio di attrarre una specifica persona o una cosa specifica nella vostra vita eh, se riguarda il libero arbitro delle altre persone voi non potete imporre la vostra volontà e mettere il vostro controllo perché non stiamo creando atti magici noi stiamo pregando per dio l'amore divino e gli angeli per aiutarci a manifestare, a manifestare Stare quello che è meglio per noi. Se una cosa non è meglio per noi, arriverà qualcosa di meglio. Tanto è vero che nelle preghiere io metto sempre: Se c'è di meglio, accetto il meglio per me. Non vado a, a imporre la mia volontà. Va bene quando riguarda gli altri, quando riguarda me stesso. Devo solo avere un pochino di pazienza e tutto arriverà nel momento giusto. Una nuova opportunità è alle porte, quindi, assolutamente si stanno aprendo le porte davanti a te. Eh, una nuova opportunità lavorativa, una nuova casa, una nuova città, un nuovo viaggio di lavoro, qualcosa di nuovo e di grande, di molto grande si sta aprendo dinanzi a te. Un progetto che sta, inizi sta iniziando a raccogliere i frutti e molto presto vedrai dei grandi risultati. Assolutamente, questa è una carta vincente. Quindi, ritornando al discorso precedente, abbi fede e fiducia che tutto sta andando come deve andare un altro aspetto della tua vita che devi curare sono le relazioni. Allora, prima di tutto, la relazione in primis che tu devi curare è la, la relazione che hai con te stessa, con te stesso, quindi amare, onorare, rispettare chi tu sei veramente, quindi eh, veramente sentirti anche meritevole, sentirti degno, degna di ricevere ciò che è più giusto per te nella tua vita, va bene? Eh, diciamo che è venuto anche il momento di mettere equilibrio nelle relazioni di tagliare le corde con ciò che non serve il tuo massimo bene e aprire le porte a nuove relazioni a nuove persone che possono essere più compatibili. Questa nuova opportunità è possibile che ti si, possa voler significare una nuova attività sicuramente, un qualcosa, una nuova opportunità nella carriera, è eh, molto probabile, ma anche nelle relazioni, quindi nuove persone più in sintonia, più in risonanza con te. Però è importante portare la tua energia a un livello di equilibrio, riportare equilibrio nella tua vita, va bene in tutti i livelli. È molto Importante fare questo, ok? Bene, adesso passiamo al secondo gruppo. Allora c'è un invito veramente a uscire nella natura, eh, diciamo che la natura eh, ti aiuta a guarire, è un momento in cui devi uscire dal caos, devi centrarti, devi radicarti, devi trovare equilibrio e la natura è il posto migliore dove tu puoi andare, dove puoi trovare la pace, la serenità e puoi sentirti in equilibrio, lasciando andare il caos eh, che porta la vita mondana, che porta il tuo magari anche la vita frenetica lavorativa eh, i pensieri le preoccupazioni esci dal caos vai nella natura immergiti nella natura diciamo che questo ti consentirà di trovare la pace l'equilibrio e ti consentirà di connetterti con la creatività diciamo che questo è un periodo molto creativo della tua vita ma hai bisogno di eh, fare eh, le, di, di portare le tue idee creative eh, però devi essere in un livello di pace, di armonia, di equilibrio e questo ti consentirà di avere sempre più idee creative e di metterle in atto, quindi di portare le tue intuizioni, le tue idee, la tua creatività di creare materialmente, concretamente, quello che senti dentro come un vulcano, come qualcosa che vuole uscire all'esterno, che vuole essere espresso, la tua espressione creativa che sia la pittura, il canto, scrivere, disegnare, eh, fare un sito, eh, parlare, mostrare le tue, le tue idee, le tue capacità al mondo intero perché è proprio venuto il momento di fare eh, questo. C'è una grande apertura nel tuo cuore, il chakra del tuo cuore è aperto, si sta aprendo, ecco che queste intuizioni, queste idee, questa voce interiore ti sta parlando anche attraverso il tuo senso le tue la, le tue il tuo modo di vedere il tuo modo di, di percepire la creatività eh, e, e questo è perché il tuo cuore vuole guarire sta guarendo in alcuni casi è guarito eh, e vuole il quel chakra del cuore ti sta parlando ti sta dicendo che la via è questa che la strada è quella giusta che la strada del cuore è quella giusta, e non devi avere nessun dubbio, non devi avere nessun, eh, nessun ripensamento. Alle volte ci sono degli ostacoli, delle situazioni bloccanti. Non, per, non preoccuparti, continua a portare le tue idee creative all'esterno, e questo ti porterà al successo, ti porterà a vincere perché sei un'anima vincente. Perché sei venuto sulla terra, sei venuta sulla terra per vincere, anima infinita. Tá ok bene abbiamo la, il terzo gruppo consumatore consapevole l'invito degli angeli è quello di eh, spendere i vostri soldi in questo momento proprio perché anche risparmiare fa parte dell'abbondanza perché se noi spendiamo tutti i soldi che guadagniamo poi magari in un momento di difficoltà possiamo eh, non riuscire ad affrontare certe situazioni quindi spendere i soldi in maniera consapevole significa risparmiare una parte del denaro che abbiamo ma anche investirlo in qualità perché alle volte vogliamo spendere meno e prendiamo cose di, di bassa qualità ad esempio l'arcangelo michele dice è importante che tu investi nella tua formazione nella tua crescita personale e lì non devi risparmiare lì devi trovare la qualità e la qualità si paga perché poi tu, tutte queste informazioni e questa grande crescita personale spirituale la potrai portare fuori la potrai eh, la potrai esternare potrai Aiutare le altre persone perché questa è la tua chiamata in tutti i livelli in cui tu sei chiamato per aiutare gli altri. Quindi non risparmiare sulla qualità, risparmia sulle fesserie, risparmia sulle cose che non ti servono, le cose superficiali e inutili. Va bene. Poi, da consumatore consapevole scegli di investire magari in prodotti biologici, mangiare del cibo più sano, eh, lasciare andare le cose di di scarsa qualità eh, laddove non puoi magari vai dal vai da un ortolano che produce cibi sani con pochi con poche sostanze chimiche possibilmente con nessuna sostanza chimica non è importante il bollo il marchio biologico importante è, eh, mangiare cibo sano e nutriente e quindi investire nella nostra salute quindi nella salute della nostra mente delle nostre emozioni e del nostro corpo delle nostre cellule eh, quindi consumare consapevolmente va bene. Questo è un aspetto dell'abbondanza. Essere tirchi, essere avari non serve a niente. Quando si ha poco, si investe, quel, si investe quel poco che si ha in cose valide. Perché quando investiamo in qualità, poi arriva altra abbondanza. Questo è un piccolo segreto dell'abbondanza, va bene? Rispetta i tuoi veri sentimenti perché la tua anima sta cercando di parlarti eh, alle volte. Ci sono delle persone che eh, vogliono eh, metterti in testa cose che non appartengono al tuo modo di essere, al tuo modo di pensare, non permettere a niente a nessuno di importi di fare quello che tu non vuoi fare rispetto ai tuoi sentimenti. Eh, se, il tuo, se il tuo sentire ti dice che la tua strada è un'altra, la tua strada è un'altra oppure. Se i tuoi sentimenti ti stanno dicendo guarda che questa è la via smettila di non ascoltare perché se tu smetti di ascoltare la tua anima poi ti crea eh, stress psicofisico eh, non capisci più quando l'anima la, parla e quando invece è la mente che mente entri in confusione in conflitto e addirittura si può scatenare la malattia quindi non hai bisogno di questo hai bisogno di meditare un po di più hai bisogno di sognare ad occhi aperti ma il senso e il significato di questa carta è visualizza ciò che desideri visualizzati nel successo visualizzati che stai eh, facendo quello che vuoi fare che stai godendo della vita che stai andando bene nel lavoro che hai una relazione meravigliosa immaginati come vuoi essere sognare ad occhi aperti come facevano i bambini come facevi da bambino da bambino molto probabilmente tutto quello che immaginavi riuscivi a, riuscivi a realizzarlo perché non avevi filtri non avevi blocchi non avevi paura di creare di essere creativo e di immaginare è venuto il momento di immaginare ciò che vuoi veramente ok eh, e questo diciamo è quello che poi scatena anche il processo creativo nuove idee eh, nuove iniziative eh, e nuove eh, nuovo modo di, di vivere nuovo modo di vedere la vita nuovo modo di, di creare di agire in una specifica direzione Laddove in questo momento si in una fase di un po', un po di confusione, ok? Bene, anime infinite, io sono felice di aver fatto questa lettura angelica, spero che mi aiutate col sondaggio, ripeto, eh, lo pubblicherò, pubblicherò il video del sondaggio domani o in questi giorni e il sondaggio si troverà nel, in un link sotto il video, non in questo ma nel prossimo che andrò eh, a, a pubblicare, va bene, spero che mi aiutiate veramente, eh, ripeto, ci saranno tre sessioni in omaggio di logo sileng ogni sessione da della durata di mezz'ora per farvi provare eh, veramente il potere di questo lavoro straordinario eh, di trasformazione incredibile che può darvi vi può dare dicio, diciamo, in tutti gli aspetti della vostra vita se siete interessati a lavorare con me con logo sealing nel coaching per fare un percorso eh, diciamo che può essere avanzato o completo per sciogliere i blocchi, le paure, i sistemi di credenze limitanti, tutto ciò che vi sta impedendo di, di essere chi voi siete veramente tutto ciò che vi sta impedendo di essere in equilibrio tutto ciò che vi state portando addirittura dall'infanzia cose che non riuscite a superare con logo ceiling e Possibile. io facilito questo lavoro straordinario e le persone stanno avendo e hanno sempre dei risultati e delle trasformazioni immediate durature e eh, permanenti ok eh, volevo ricordarvi mi occupo anche di facilitare la guarigione negli altri con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta e facilito la guarigione nelle altre persone con le nuove frequenze di luce. Per chi è interessato a imparare questo lavoro di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce e diventare quindi operatore e facilitatore di guarigione, io farò questo, uh, we, questo, questa masterclass, questo webinar, uh, lo faremo da casa al computer, durerà due giorni, un weekend, va bene, uh, lo faremo praticamente il 16 e il 18. 17 aprile 2022 quindi prendete carta e penna 16 17 aprile 2022 se siete interessati non esitate a contattarmi e vi darò maggiori informazioni io vi saluto vi ringrazio e ci sentiamo fra 15 giorni ciao a presto